Ed eccoci qua, sentite già il rumore orribile che è tecnicamente è già basso. Ora non si sente più tecnicamente da voi, per fortuna. Da me purtroppo un po' si sente, ma è anche bene così perché io posso sentire anche se ci sono delle bestioline che ricordiamolo, purtroppo qua nelle backrooms ci sono. Io chiaramente cercherò di distruggere di tipo buggare queste backrooms, anche se la vedo dura, eh. perché poi questo è pure un nuovo mod pack poi non ho capito cosa sono questi occhietti qua in parte... Come potete ben vedere... Però... Eh, mi fido... Ho visto qualcosa... Può essere... Eh? Ma... Non lo so... Andiamo avanti a vedere... Io... Allora... Chiaramente qua, Questa cosa qua... Purtroppo... Non si può scavare... Io prima... Purtroppo ho fatto il puzzone... E sono andato in creativa... In queste backrooms... E si potevano spaccare con la creativa... Ma grazie al pisè... Cioè... Grazie al cavolo, no? Però qua non si può... Evidentemente... In survival... Raga... Ho trovato una cosa. Che cos'è sta figata assurda. Allora qua c'è un, un libro. Mm, che praticamente dice. Vabbè dice che eh, sono, nella Manil, eh, so, sono nella stanza di Manila. Praticamente a, a livello zero. Per andare al prossimo livello dovresti no clippare. Cioè nel senso tipo buggarti nel pavimento. Dove trovi appunto l'area buggata. Mm, purtroppo non c'è possibilità di identificare quali siano le aree buggate. Una volta che però l'hai fatto. Potrei andare a livello 1. Guardate. Ha funzionato! L'ho trovato! E sono quasi morto. Ok, perfetto. Però sono a livello 2. E tecnicamente qua vicino... ...hanno detto i signorini... ...che praticamente posso trovare la loro base. Però mi sembra già un pochino... Mm, ...un pochino difficile. Purtroppo io ho solo due cuori. Forse ho trovato la, la base esatto, la base di Meg. Ok, perfetto, bene. Allora, ciao, come va? Prima è tutto? Dammi questa... Red memory jar Wow Cos'è tutto questo posto? Che figata Ci sono Bello C'è del cibo Ci sono anche Pink memory jar Che bello Tutte queste cose Me le rubo ovviamente Anche la Iron sword Figo Ho trovato dei G Vediamo Allora prenderò i libri Per scrivere il mio diario Beh devo dire Bellissimo Voglio che voi lo sentiate ah, ma, ma che diavolo è sta roba? L'ho trovato raga Oh mio dio No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. no, no, no. Io, io me ne esco, iscrivetevi al canale, per favore. Io non lo faccio, se no, non lo faccio mai più. Se non vi iscrivete, io, io me ne esco e. Via, via, no, io, io non ci vado più. Io sono traumatizzato a vita. Lasciate like, per favore.